Ciao a tutti in questo nostro nuovo video andremo ad analizzare le funzioni del Bimby e il suo display. La prima cosa che si nota del Bimbi TM6 è il suo ampio display da 6,8 pollici più grande rispetto al display del Bimby TM5 che era di 4,3 pollici. Non sono più presenti i simboli ma è tutto integrato sul display. Cliccando questa parte del display andremo ad impostare i tempi delle cotture o mh, per tritare sminuzzare amalgamare nella parte centrale troviamo sempre eh, la chiamiamo la manopola per poter impostare le temperature da 37 gradi che ci consente di sciogliere i lieviti sino alla temperatura massima impostabile manualmente che è la temperatura varoma le alte temperature potranno essere impostate solo in modalità di ricetta guidata non manualmente questa manopola ci consente di impostare le, le velocità che vanno da 1 sino a velocità 10 e l'antiorario si imposterà cliccando sulle lame se noi clicchiamo diventa assume il simbolo della modalità antiorario Scorrendo il display da destra verso sinistra andiamo a visualizzare tutte le modalità. Abbiamo la modalità bilancia clicchiamo sopra abbiamo una modalità che è molto più precisa rispetto al modello precedente TM5 in quanto ci consente di pesare già da un grammo. Abbiamo sempre la possibilità cliccando sul pulsante tara di fare la tara e di effettuare pesi successivi. La modalità spiga ci consente di preparare eh, pane, pizza, brioche e focacce. Possiamo sempre impostare il tempo e la si aziona ruotando la manopola. Torniamo indietro. Abbiamo la modalità turbo quando cliccheremo sulla modalità turbo automaticamente si chiuderanno i braccetti del bimbi e potrà essere utilizzata per brevi intervalli la modalità pulizia rende facile e veloce lavare il boccale dopo qualsiasi preparazione la modalità bollitore ci consentirà di eh, riscaldare un qualsiasi composto e portarlo alla temperatura che andremo a impostare che massimo potrà essere 100 gradi e potremmo arrivare sino al minimo che è 37 gradi. Come vedrete è assente l'impostazione del tempo perché il bimbi lavorerà sino a quando non avrà raggiunto la temperatura che andremo a impostare. La modalità frullare consente di preparare vellutate e frullati sino a un massimo di 2 kg di ingredienti. Basterà impostare il tempo e ruotando sulla manopola automaticamente il bimbi si azionerà. La modalità cottura lenta Consente di cucinare carni sino a un massimo di 800 grammi di peso eh, a temperature che vanno da 37 gradi minimo a 98 gradi massimo, per tempi che possono andare da un minimo di un'ora a un massimo di 8 ore. La modalità sottovuoto. Consente di cuocere a basse temperature sia carne, pesce, verdure o frutta messi in sacchetti sottovuoto a delle temperature costanti che possono andare da un minimo di 40 gradi sino a un massimo di 85 gradi qua l'impostazione è per singoli gradi proprio perché il range è molto più basso e per un tempo massimo che va da un minimo di mezz'ora sino a un massimo di 12 ore Analizziamo la modalità fermentazione. Questa modalità ci consente di far fermentare alcuni ingredienti a delle temperature costanti che possono uh, andare da un minimo di 37 gradi a un massimo di 70 gradi per un tempo compreso che può andare da uh, 8 sino a 12 ore con questa modalità possiamo far fermentare lo yogurt o addirittura possiamo far lievitare degli impasti posizionandoli all'interno del piatto del baroma scorrendo il display da sinistra verso destra andremo a visualizzare questa schermata dove il bimbi vi connetterà direttamente alla piattaforma dove potrete visualizzare tantissime ricette interessanti ce n'è per tutti i gusti e ci sono anche moltissimi argomenti che vi suggeriamo di andare a visualizzare. Il video termina qui vi ringraziamo e vi invitiamo a visualizzare il nostro prossimo video.